Ciao a tutti, io sono Ilenia e ho trovato questo corso dello chef Andrea Di Giglio per caso su Facebook e ne sono contentissima. Contentissima perché lo chef fa delle lezioni molto semplici da comprendere, molto preciso, dà magari anche qualche suo segreto di pasticceria e mano a mano nel tempo capisci che ehm, inizi a prendere una certa autonomia nel, nel, fare, nel fare varie ricette. Sono molto fiera dei corsi che sto seguendo e credo di continuare a, a formarmi quindi con, con i suoi corsi e che consiglio a tutti perché veramente sono alla portata di tutti e lo chef è semplicemente grandioso. E non sono cose dette, ma sono cose realmente pensate. Lo consiglio veramente a tutti.